Buongiorno, sono Laura Antichi, vi voglio oggi uh, presentare Stellar per uh, creare delle brevi digital uh, storytelling. Si, si collega al sito stellar.co e uh, dovete creare un account. Stellar è disponibile uh, per la creazione con uh, le app uh, tanto di uh, iOS che di Android e qui avete nel sito uh, proprio la possibilità di uh, scaricare queste uh, applicazioni adesso andiamo a vedere un po' le caratteristiche uh, generali del, uh, dell'applicazione da mobile come vi dicevo Stellar è una visual storytelling app e serve per realizzare dei brevi racconti, delle brevi presentazioni, delle brevi recensioni, eh, utilizzando anche eh, foto e a video. Quando utilizzarle nella didattica, quando eh, si vuole eh, ad esempio fornire agli studenti del, una breve lesson, del, quando si vuole fare un tutorial. Per, uh, durante un'attività di outdoors, durante una visita guidata, di, durante una mostra, per una riflessione, per una checklist su un argomento, per inviare un programma, un manifesto, un invito, per un biglietto di appunti, per raccontare impressioni. Funziona con eh, i dispositivi mobile, quindi si va a scaricare l'applicazione per iOS o per Android, si registra, come vi dicevo prima, un account e poi si va a creare la storia sul uh, proprio uh, tablet o, o smartphone. Si può accedere alle storie pubblicate dagli altri utenti di, che sono divise in collection e che possono essere seguite e uh, commentate. Si possono dare anche i like, interessante, questa uh, funzione del, uh, uh, proprio del commento perché um, rende interattiva l'applicazione e um, rende vive le interazioni tra docenti studenti e tra studenti e studenti. Le storie possono essere pubblicate e condivise, c'è cioè una... Funzione interessante di Embed nei siti. Per creare la storia si sceglie un layout, si usano immagini e o video, si aggiungono pagine di testo significativo che eh, descrive quell'immagine o, quel, o quel video o eh, chiede agli studenti di fare eh, determinate cose. Quindi ora andremo a vedere eh, come funziona l'applicazione sull'iPad. Questo è Stellar come appare sul uh, mio iPad e uh, vedete che nell'interfaccia mi propone le uh, storie di altri autori. Io voglio scrivere una storia quindi vado sul più in basso e um, le, le, vedete che ho a disposizione una serie di eh, file multimediali video e immagini che posso utilizzare ne voglio creare comunque eh, una voglio creare un video e eh, clicco su eh, video e vado in registrazione, questa è una registrazione di uh, prova, clicco su stop, vado in registrazione video ho cliccato su da video e vedete comparire la registrazione che ho fatto, vorrei ora uh, anche eh, registrare una lesson, di nuovo clicco sulla macchina fotografica, rivolgo la eh, telecamera verso me stessa e eh, clicco su video, registra, ecco questa è una lezione di prova, interrompo, usa video, Extra. ecco questa è una lezione di prova e uh, voi vedete che anche questa registrazione è comparsa, voglio usare questa registrazione che ho fatto per fare un alesso. e faccio importa in, in alto mi di, chiede di scegliere tra i layout disponibili scelgo il classico e uh, poi uh, con il più aggiungo una pagina text page e anche qui mi chiede di uh, scegliere uh, un layout, scelgo il paper, il primo, e uh, su questo darò una descrizione, scriverò un testo, posso, ecco, eh, cancello questo testo e uh, scrivo il mio mi limito a scrivere in rosso scegliendo il colore, ciao ok, invio ok, e uh, clicco su fine e uh, quindi ho creato un'altra pagina S eh, vado in, uh, se faccio save vado a vedere la bozza stra, ecco, questa una, e, la, stra, ecco, ecco questa è una lezione di prova in, ecco con, con la pagina potrei aggiungere sempre con il trazione: questa pagina, è una lezione di eh, prova sono Indispensabili per la descrizione. andando ora sulla bozza in, Modifica storia, ok, v vado a vedere l'anteprima e con l'anteprima ecco faccio questa publish, è una lezione di prova. Quindi pubblico la, mh, eh, la mia storia, publish your story, caricamento in, eh, della, della storia e eh, mi dice ora che posso. Uh, pubblicare in Instagram oppure condividere in Twitter, Facebook, uh, Pinterest e con altro mi dà la uh, possibilità di uh, salvarlo in Dropbox o uh, altro vedete ok ecco uh, finish, fine, non ho condiviso in questo momento e questa è la presentazione di uh, Steller. Da uh, valorizzare in uh, uh, Steller la possibilità di uh, poi uh, mettere, come vedete, il like di, alla, alla storia una volta che è pubblicata. Trazione. Questa è una programma. lesson di prova. Inter di aggiungere anche dei uh, commenti e uh, quindi delle interazioni interessanti con uh, gli utenti o quelli che uh, vedono la uh, storia. Uh, concludendo, Steller è uno strumento molto utile e interessante dalla parte degli studenti, degli, dei docenti per produrre brevi video lesson, dei report eh, di attività per la classe, per realizzare tutorial, per dare delle istruzioni su quello che c'è da fare, per porre questioni. Da valorizzare quindi la possibilità, come vi dicevo, di commenti e di feedback e di permettere quindi eh, la formulazione di domande. Dalla parte degli studenti le attività con Stellar possono essere di creazione di uno Stellar per illustrare sempre un'attività, una, una presentazione ed altro, sempre che gli studenti possano accedere in base all'età alla uh, creazione di un account. Per gli studenti più piccoli Stellar è un'applicazione da fruire come prodotto uh, del docente e uh, possono comunque rispondere ai uh, video o alle presentazioni che vengono uh, fornite. Buonasera.